Okay, buongiorno signori eh, vi siete mai affatti di quanto i vestiti eh, impattano sull'ambiente cosa sareste disposti a rinunciare pur di tenere nell'armadio il vestito che più vi piace? In che modo la qualità è necessaria eh, in funzione della sostenibilità? Per aiutarvi a riflettere vi invitiamo a farci con noi nel mondo di eh, Disney Fashion che eh, si ritrova ad affrontare tre problemi odierni. La visibilità. Ottenere notorietà al giorno d'oggi è molto difficile, questo dovuto alla presenza di monopolisti nel settore del fashion e a una grande evoluzione del digitale. Questo è collegato appunto alla saturazione del mercato, dove i grandi player hanno il potere sui prezzi e eh, i piccoli brand non hanno l'opportunità di poter produrre nelle quantità desiderate. Greenwashing, eh, eh, in quanto nel mercato vengono immessi prodotti che eh, vengono dichiarati sostenibili ma senza prove valide, diffondendo notizie false e nascondendo il vero problema, ovvero produrre capi da vendamento fashion nel rispetto eh, dell'ambiente. Ma ora vediamo un po' come noi di Diserre vogliamo riuscire a risolvere questi problemi. Eh, sicuramente uno dei nostri punti pilastro e una delle prime cose che bisognerà fare e che si sta facendo è quella di essere più forti insieme, quindi unire questi piccoli brand, queste piccole realtà insieme e cercare di, di, di mantenerle coese e di guardare nella stessa direzione per poter riuscire ad affrontare al meglio i problemi che appunto questo mercato ci, ci pone e in linea di affrontare queste situazioni insieme con una forza maggiore. Eh, inoltre noi vorremmo eh, comunque differenziarci e garantire il massimo della trasparenza ai nostri clienti finali. E come faremo questo? Riusciremo a farlo solo eh, utilizzando il meglio delle tecnologie che oggi abbiamo. Eh, come ben sappiamo abbiamo la tecnologia della blockchain che eh, noi vorremmo sfruttare a nostro favore per poter eh, rendere il più trasparente possibile tutta la filiera produttiva dei, dei nostri capi d'abbigliamento. Eh, questo è un processo che noi di DSA vorremmo eh, gestire per, eh, per poter appunto garantire la massima affidabilità alla clientela finale. Un'altra chicca sarà quella di eh, disincentivare un po' i, gli utenti finali al fast fashion, quindi come? Proponendo ad esempio un servizio di upcycling che grazie ai nostri esclusivi, eh, eh, i nostri esclusivi artisti eh, che andremo a cercare e, um, riuscirà, riusciremo appunto a dare ai prodotti unicità, riusciremo a dare ai prodotti eh, qualcosa in più, una durata di vita maggiore, un servizio che appunto dia valore a questi abiti il più a lungo possibile eh, e, e nonostante ciò in caso questo ciclo di vita dovesse finire e probabilmente quello che succederà, noi vorremmo riuscire al massimo a garantire la eh, la, la riciclabilità della, della materia prima può dare anche ai prodotti una seconda vita nel, nel second market. Eh, perché pensiamo che adesso è il momento di agire su questo? Beh, perché, come ben si sa, la tecnologia blockchain oggi offre, grazie alla sua, ehm, alla sua grande ehm, Conness sì, connessione, la sua grande sicurezza, ma anche la, la sua grande, il suo grande divario di applicazioni, ecco, può, eh, può implementare diverse attività, eh, come ad esempio è già presente nel settore del, dell'automotive, come eh, eh, sempre a livello di tracciabilità parliamo, o anche eh, arrivare fino agli NFT o non si pensa solo ecco, a, a quello che è finanziario per la blockchain, vorremmo implementarla anche appunto nel mercato della moda, in cui questa tecnologia è già un po' presente, ma diciamo che non è ancora ehm, diciamo così eh, forte la, la presenza di questa tecnologia, specialmente negli eh, di fascia premium, e, e, che sono proprio i nostri. Ed è qua appunto che Adeser vuole, vuole fare la differenza, e, Nonostante tutti questi aspetti bisogna anche dire che oggi come ben sa le persone sono sempre più attente al mondo del, della sostenibilità, eh, quindi i, le notizie ci sono, vengono accolte e il pubblico vuole cambiare, vuole contribuire e c'è chi vuole farlo e noi cerchiamo di dargli un mezzo per poterlo fare. L'idea iniziale del team di desiderio è stata quella di vendere i prodotti del proprio marketplace, principalmente nel mercato dell'Italia e della Svizzera. Tuttavia, l'obiettivo principale fin da subito è sempre stato quello di espandere questo mercato e quindi di aumentare il volume delle vendite e di conseguenza anche il fatturato. Per questo motivo abbiamo deciso di analizzare tre differenti paesi sotto degli aspetti relativamente alla sostenibilità e è stato scoperto che questi tre paesi sono principalmente nordici, Difatti abbiamo in ordine la Svezia, la Danimarca e la Norvegia. Successivamente abbiamo fatto un'analisi un po' più dettagliata senza essere eh, troppo influenzati dall'aspetto di sostenibilità, ma guardando anche le metriche chiave che un marketplace di moda dovrebbe avere all'interno eh, del suo sito. Quindi ci siamo focalizzati sulla Svezia, che risulta essere la migliore, e, eh, appunto per espandere questo, questo mercato. Allora perché abbiamo scelto la Svezia? Sicuramente perché eh, le metriche sono state eh, riscontrate essere le migliori, come per esempio il fatturato della moda in Svezia è in circa sui 10,4 miliardi di, di, di euro. Sullo stesso piano possiamo trovare le vendite online che fatturano al paese circa, eh, circa 16 miliardi di euro. Successivamente abbiamo trovato che la spesa media delle, delle famiglie del fashion è di 7,1 milioni e eh, ultimo dato, non tanto per rilevanza ma perché è un po' più relativo, IP pro capite che ci ha permesso di capire eh, lo stato di benessere che la popolazione gode in Svezia. Successivamente abbiamo fatto anche un'analisi dei competitor e abbiamo creato una matrice che ci ha permesso di posizionarli sul mercato, eh, appunto, di dessert. Come possiamo vedere da questo grafico, avremo sul, sull'asse delle ordinate una metrica chiave del tipo di mercato che, andrà a che andrà, andremo ad affrontare ovvero partendo dal fast fashion fino ad arrivare al luxury, passando anche dal premium, che è esattamente il target di riferimento di Deser. Invece sulla serie delle ordinate abbiamo eh, l'aspetto di sostenibilità, ovvero quanto è percepita la sostenibilità di un cliente, che un cliente ha all'interno di, di un marketplace. Come possiamo vedere da questo insieme di, di immagini, eh, notiamo che ci sono molti competitor all'interno di questo mercato. E, eh, quindi è molto cruciale e significativo utilizzare le giuste tecnologie e le giuste soluzioni al momento giusto per poter accapararsi il maggior numero di clienti là. Per quanto riguarda l'attraction, abbiamo anche qui eh, analizzato diversi paesi, quelli citati precedentemente dal mio compagno. Eh, L'Italia che è il primo, dove abbiamo eh, verificato il totale delle donne presenti in Italia, successivamente le donne eh, dai 20, che vanno dai 25 ai 69 anni, e il 51% di queste donne eh, rappresenta quello che è il ceto medio in Italia. Siamo andati poi successivamente a verificare questi dati per la Svizzera, quindi il totale delle donne è di 4,3 milioni, mentre le, le donne comprese fra i, 29, fra i 25 e i 69 anni sono di circa 3 milioni, e 1,7 milioni, ovvero il 57% che appartengono al ceto sociale. Infine abbiamo eh, analizzato la Svezia con 5,2 milioni di donne, il, che sono comprese tra i 25 e i 69 anni sono 3 milioni e il 60% di questi, quindi 2 milioni che appartengono al cittadino questi dati ci servono per capire in che mercato siamo quindi la quantità di mercato infatti passando al financial plan possiamo vedere che il mercato possibile totale prende questo numero, lo moltiplica per la spesa media di acquisto che sarà all'incirca, come abbiamo ipotizzato noi di 300 franchi ad ordine e lo moltiplica per il numero di ordini pro capite all'anno quindi otteniamo questo grafico mentre nel, nel grigio otteniamo il fatturato possibile. Cos'è il fatturato possibile? Eh, il mercato possibile totale con eh, una percentuale di acquisto, che sarà la percentuale che poi acquist, i acquist, dove i clienti acquisteranno per Desert, e la percentuale anche mh, di eh, trattenuta, perché ovviamente se nel nostro sito ci, saranno, ci sarà un ordine di 300 franchi, Desert non prenderà 300 franchi, ma prenderà una piccola percentuale dal... Il, dal dal brand che, che vende il vestito, quindi ad esempio il 7,5% per il primo anno. Come possiamo vedere, eh, l'8% eh, riguarda il fatturato possibile rispetto al mercato possibile, e possiamo vedere che dal 2022-2023 eh, aumenta soltanto del 2%, mentre dal 2023-2024 al 2024 aumenta del 6%, questo perché eh, entrerà nel mercato quella che è la Svezia che successivamente andrà ad aumentare fino al 2026 arrivando quasi al 20%, praticamente al 20%. Qua abbiamo messo eh, ulteriori indicatori per eh, avere due numeri sotto mano, quindi il revenue che sarebbe fatturato possibile, senza i costi ovviamente. Quindi sotto abbiamo appunto i costi che sono i COX e gli OPEX, abbiamo messo questi perché sono quelli più importanti e di maggiore spicco, e il cumulative profit che eh, l'inizio del primo anno è negativo, successivamente eh, sarà in positivo e per poi aumentare appunto, come vediamo, dal 2023 al 2024 esponenzialmente proprio perché l'entrata in mercato della Svezia e anche eh, del, dell'aumento della percentuale di tutte le altre eh, realtà. Siamo andati poi successivamente a verificare eh, dove è il punto dove noi guadagniamo zero quindi il, eh, per il even point questo è il punto quindi all'inizio del 2023 e il valore esatto dell'asse Y è 17.987, quindi 17.987 unità vendute per una media di 300 franchi ad ordine. Sembra un numero molto elevato ma questo non lo è perché come abbiamo visto i numeri del mercato sono molto elevati, quindi in, questo tipo di dato è, è forse irrisorio per il mercato che abbiamo visto precedentemente e successivamente eh, prevediamo un'espansione molto ampia come vediamo che nel 2027 è arrivare molto oltre. Possiamo contare su un team eh, competente in grado di gestire autonomamente la startup, facendo incontrare al cliente un'offerta sostenibile e collocare i brand nel mercato. Marcia De Simon è fondatrice e attuale eh, proprietaria della startup e eh, lavora come product manager. Aldo ha. Già esperienze nel settore delle start-up in quanto ne possiede un'altra eh, di eh, energie rinnovabili. Dejan, invece, studente di Data Science e Intelligenza Artificiale, fornisce soluzioni tecnologiche all'avanguardia, eh, indispensabili per qualsiasi realtà industriale. Eh, I nostri advisor. Sono Dragana che eh, conosce bene gli, eh, diciamo, il settore della finanza e eh, si occupa della parte di bridge tech e con competenze di networking. Paolo, eh, Paolo Rossi invece eh, conosce bene il territorio sul quale opera Giser e non può mancare Venmo, che è la nostra mascotte che ci aiuta a superare i Per concludere abbiamo deciso di inserire una timeline che ci permette di capire lo stato in cui è ora Deser e le possibili implementazioni future. Come possiamo vedere eh, è pianificato che entro la fine del 2022 sarà eh, utilizzata al 100% la blockchain, appunto per rendere più tracciabili e eh, trasparenti i dati. Successivamente eh, approcceremo per quanto riguarda l'upcycling e il circular economy per quanto riguarda appunto il mercato del second end e eh, approderemo o proveremo ad approdare definitivamente anche nel mercato svedese. Eh, dopodiché nel 2023, eh, grazie appunto all'aumento di capitale dovuto all'entrata nel mercato del svedese, potremo anche eh, effettuare degli studi approfonditi di LCA per quanto riguarda i brand in modo tale da classificarli e decidere quali, quali potrebbero essere i migliori o i peggiori da inserire nel, nel, appunto, nel marketplace. Infine nel 2024 eh, abbiamo ipotizzato che ci potrebbe essere nuovamente un'espansione del mercato, eh, abbiamo ipotizzato i mercati analizzati precedentemente in quanto sostenibili della Danimarca e della Norvegia. marketplace come detto però eh, che vuole raggruppare questi piccoli brand di moda sostenibile in questo momento si trovano in difficoltà in quanto dei grandi marketplace di punta spesso non vengono citati e non vengono presi in considerazione poi infatti, per i costi e non vengono valorizzati appunto certo. eh, i loro costi perché sono alti rispetto a quelli di, di grandi competiti una slide, pensate che la gente non vi stia ascoltando e che vede quello che c'è, magari siete lontani e così via, o magari uno si è perso semplicemente e deve capire per la slide cosa sta succedendo e cosa fa la soluzione. Voi capite cosa fa la soluzione guardando questa slide, quello che mi avete appena spiegato, è un marketplace, effettivamente, non si capisce. No? Okay. Questo è un consiglio generale, Che cioè veramente la slide deve trasmettere, poi voi ci spiegate, date dei più dettagli, eccetera, eccetera, però qua dicono la soluzione è. Eh, boh, forse capisco che qualcosa è legato al fashion, eh, scansioni, eh, wearable technology. Ah, utilizza blockchain, però non capisco che marketplace è stato stessa okay. qua. Quindi, questo era un po' quello che mi era. Grazie, okay. effettivamente. Poi andate sulla parte finanziaria. Cose critiche non perché sono cattivo, eh, perché Certo, eh, Certo, eh, certo eh, non mi puoi imparare. Beh, qua vabbè, più in termini di layout, forse più, più senza carta, no? che l'avrà accolta come cosa. I numeri sono posti di fondi diversi e, e di dimensioni diverse. Fa un po' strano. Però vabbè, anche no, cioè... lo... no, forse uno quello lì. La riga. riga e tutti i grossetti. Un po' strano, però vabbè, cioè, io capisco, non... almeno si vede. Il computer non si vedeva, <ride> e, um, net profit vuol dire che Comunque. voi sommate al net vedere. profit dell'anno successivo, quindi, okay. quindi abbiamo messo cumulativo per far vedere eh, in questo modo che già dal primo anno siamo sopra. Con i costi, okay. se no il net profit si vedeva quanto prendevamo a eh, vari anni, Per questo è eh, appunto dall'anno successivo, quanto abbiamo perché se io guardo lì, faccio era, tipo facciamo il 2025, faccio 1.900.000, meno 30.0, 425.0, metto No, esatto, questa non è la, la, la, la mm. eh, completa, infatti, l'ho detto, che abbiamo messo alcuni costi che sono corsi di Overs e poi ovviamente ci sono altri costi. E appunto nel cumulative non si può vedere facendo la In questo modo. Infatti ne abbiamo qui. Questo era il totale, quindi abbiamo un budget per il regno, il COX, il trasporto, l'UTI, il, il BIT, il BIT, dove abbiamo tolto la tassa, eh, e infatti nel profit possiamo vedere che è secondo 39.000 e sommato almeno 19.000 di quello precedente abbiamo 19.000. e il net profit quindi lì è tipo profit. Profit. Sì, il 2025 è 900.000, meno 363.000 uguale a 544.000 Sì, giusto, ok perfetto, ok va bene torno pure nel caso dei listogrammi ok io qua in ogni caso non la farei sta cosa che ti ho fatto va bene me l'hai spiegata e eh, perfetto Come spiegata? non la farei perché è un po' misleading nel senso, un po' scusi eh difficile comprenderla. Okay. Okay, okay. Volevo ottenere mi... appunto, dare questo, cioè, che è difficile comprendere, quindi mi devi ascoltare. Infatti non ho messo il dato, di, eh, ovvero il, ad esempio la spesa media, ma l'ho detto a voce appunto per questo. Sì, però dico, anche se uno ascolta, in realtà uno nella slide financial vuole vedere un conto economico, non un altro okay. Quindi vuole vedere il net profit, vuole capire la marginalità che avete, okay. e sono i dati del conto economico standard che la gente vuole vedere. Okay. E Le, invece, legato al financial plan, eh,